Cari amici di Radio Portalecce, le puntate di Facciamo Scuola che irradiamo nel web per questo periodo non potranno essere trasmesse, perché anche noi preferiamo stare a casa. Ma stiamo lavorando assiduamente per voi. La redazione di Le Cosimo sta rimanendo sul pezzo. Stiamo pensando alla nostra scuola All'allarmante attualità Al cinema che vorremmo vedere Lo sport che è rimasto solo nella fantasia All'oroscopo stellare Vi aspettiamo molto presto con tante sorprese Dal cuore del Salento al cuore degli studenti Anche quelle vignette in diretta Tanta salute da, da Facciamo, facciamo scuola. scuola Tanta salute da, da facciamo, facciamo Scuola, scuola.